Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, l'ultimo video della stagione. Ci sospendiamo un attimo con questa serie di video e riprenderemo poi a settembre per un breve periodo di vacanza credo che sia giusto per tutti un po' di riposo. Partiamo con l'evento di questa sera il più importante e il più istituzionale alle ore 19 nella sala del Consiglio Comunale appunto il Consiglio Comunale che si potrà vedere anche in video tra, attraverso il sito del Comune di Fagnalona. Domani 30 luglio a Calipolis dalle 19.30 apre il punto ristoro mentre alle 21.30 Fabio Treves, nella rassegna Giazzaltro organizzata dall'amministrazione comunale e dai Calimali, una, un concerto appunto nell'area di Calipolis. Non mi resta altro che augurarvi un buon agosto, un buon ferragosto in anticipo. Buone vacanze a chi inizia le vacanze, buon rientro a chi sta rientrando e al prossimo video che sarà al mese di settembre. Grazie a tutti e buona giornata.